Ciao a tutti! Allora, oggi ho pensato di fare un video un po' diverso. Un po' diverso perché um, ho visto dei video che ci sono alcune persone che fanno i, le pulizie in 30 minuti. Allora ho detto, aspetta un attimo, in 30 minuti? Ma 30 minuti sono pochi. Cioè, vabbè che io tipo ieri ho pulito quasi tutto, ma non tutto. E voglio vedere cosa posso fare in 30 minuti realmente ecco adesso vi faccio vedere quello che ho anche in casa perché sono appena sono tornata dal lavoro ho mangiato ho, lavato, ho lasciato i piatti lì ho ancora qualche padella qua da ieri sera che ho lavato i piatti e non li ho asciugati li ho lasciati qua ok e il letto ho fatto stamattina per fortuna ehm, perché la mattina ho, quando mi sveglio faccio se sempre il letto ehm, niente voglio vedere se in 30 minuti riesco a dare almeno la velina lavare i pavimenti veloce veloce non so se ce la faccio sarà una cosa secondo me molto divertente sì è un'altra cosa che voglio dire non ci metto un timer di 30 minuti sapete perché ho pensato di usare questo. questa fragola qua che ha, di metterla a 30 minuti la metto 30 minuti e vado insieme alla fragola in giro per la casa, eh, so che eh, giustamente per inquadratura farò, la, farò fatica a farlo vedere quello che faccio, ok? Perché non, non avrò tanto tempo da spostare voi e, e inquadrare me, ok. Però proviamo ecco, proviamo a fare questa cosa qua. Mm. Non eh, non tiro del sedile, non faccio niente, cioè, anche perché per lavare qua per terra, ad esempio, in cucina, eh, non so. Vediamo, secondo me sarà una cosa molto divertente. E adesso vi faccio vedere um, le cose che ho qua in cucina, eh, come sono messa. E, um, vediamo, vediamo. Secondo me sarà, ci sarà da ridere. Ecco, in cucina, vedete, devo mettere a posto questa roba qua. Qua devo lavare. Non so se riesco ad asciugare in quei 30 minuti, ma proviamo. Proviamo in cucina. Faccio così. Qua ho già tirato fuori le cose per stasera. Qua abbastanza ordinato. Qua anche. Devo mettere via il mio zaino. Buttare via la mascherina qua. Allora il letto qua invece l'ho già fatto. Volevo passare solo con la velina. E qua invece anche qua è abbastanza qua è tutto in ordine anche qua vorrei passare la velina in bagno invece eh, c'è qualche vestito che ho lasciato qua qua invece c'è tutto un casino perché dovrei fare anche qualche lavatrice eh, vediamo ragazzi ho un po' paura eh? però ce la facciamo mi appoggio qua dopo devo girare la la, la camera dall'altra parte non vedrò neanche se inquadro o se no vi lascio così che così vedo se no rigiro dall'altra parte vi rigiro dall'altra parte eccomi qua ragazzi ah così riuscite a capire adesso vi faccio vedere che ora sono adesso allora, qua, non so se riuscite a vedere, sono 15.40, ok? No, così non, cap capite che io non mi imbroglio, ecco. Qua 15.40, 30, via. anche il perché sono perduto il tempo ragazze. Mm. <ride> Vira. perché qua non, non ci vedo più Agora nós quase 5 minutos e quase. In, in bagno, velocemente. Andiamo avanti. Scusate. Allora, cerchiamo la luce. Non so dove posizionarvi. anche stracci va bene, con questo, andrà benissimo allora preparo la velina subito e prendo un'altra velina anche per spolverare velocemente che me ce la facciamo allora prendo la verina per spolverare anche i mobili i guanti non li mettiamo perché non ho tempo mi vado di là dopo vengo a prendere Just talking the money. l'orologio qua che sono 10 minuti che sono in giro qua lo abbiamo spalmato trovato quasi li devo spostare perché sennò no non riesco più a prenderle perché dopo ci sarà tutto bagnato scusate. non so se riuscite a vedere sono arrivate fin qua la guardarlo sono con i miei perché da un metro faccio solo con il prossimo tempo di venti Cioè, giustamente, dipende anche dall'oriente della nostra casa. Facciamo una vera auto-conduttura. C'è una casa grande, ma anche un po'. I Grazie Grazie. Sì. Oh, stavo guardando cosa mi è rimasto. Ero un po' più sopra adesso, le avanti e me le facciamo 就是 non riesco a farlo di due. Anche perché se tu non sbaglio non devo prenderlo perché dopo c'è un momento bagnato... andiamo di qua. Cazzo, il sistema qua. Ok. posizionate qua da qua da ah. parte possiamo usare le vedere il tempo 5 minuti ragazzi 5 minuti sulle Prendiamo con genero, uno che non mi piace, questo qua andrà benissimo la Un po' di carta, anche se non è dato... Ragazza. Ho pulito anche qua Giustamente Adesso non so quanto mi rimangono lì Sarà un minuto È stato divertente Però ce l'ho fatta beh. Quasi ce l'ho fatta Non sono riuscita a mettere via Allora qua è rimasto così giustamente Perché ho lavato i pavimenti Adesso non riesci a mettere giù le sedie In 30 minuti Come che non sono Adesso lì mi è rimasto ancora secchio perché mi è rimasto ancora secchio qua. Non riesco ad andare in bagno, cioè vado a camminare sopra dove appena lavato, no, cioè. E niente. Non lo so se voi riuscite a pulire in 30 minuti, ma secondo me è una cosa un po' un po' difficile da fare, ecco. Scusate, sono, ho fatto una corsa che, <ride> che sembra che devo andare in palestra, ragazzi. È stato, è stato molto divertente spero che il video vi è piaciuto. Ecco se il video vi piace lasciateci un like questa è la mia prima challenge da mezz'oretta, è stato divertente, sì, però una sudata, ragazze! Va bene con questo vi saluto. Scrivetemi nei commenti cosa fareste voi in 30 minuti, perché un'oretta, secondo me, ci vuole, ecco un'oretta, vuoi o non vuoi, ci vuole che sennò no, la lavatrice non ce la fai mica a farla, non sembra però è solo per fare la lavatrice, ci mette 2-3 minuti, va bene ragazzi con questo vi saluto, spero che il video vi è piaciuto, ciao ciao a presto